L'online offre svariate opportunità, tra le quali vi è appunto quella del guadagno, e cioè la possibilità di avviare un business il quale generi entrate economiche. Oggi andremo a vedere 10 buoni motivi per cui vale la pena avviare un business in rete, ma prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare gli avvisi, così sarete sempre aggiornati sui miei ultimi contenuti. Il mondo del commercio cambia in continuazione. Se fino a ieri non avremmo mai pensato di acquistare online un capo di abbigliamento né di ordinare il pranzo o la cena con un clic, oggi è la normalità. L'e-commerce non è più un'eccezione, è la regola. Aprire un negozio online è allo stesso tempo un'opportunità e una necessità per stare al passo quei tempi. I commercianti che decidono di affidare il proprio business a internet sono in costante crescita. Alcuni hanno già un business fisico a cui scelgono di affiancare un e-commerce per avere un business multicanale a tutti gli effetti. Altri invece preferiscono optare per la sola vendita sul web. Se vi state chiedendo perché dovreste aprire un'attività online, questo video fa al caso vostro. Per fare chiarezza e sfattare qualche mito, oggi vedremo le ragioni per cui vale la pena avviare un business online. Perché un'azienda o un privato dovrebbe avviare un'attività online? Quali sono i motivi per decidere di intraprendere la strada del web? Ecco quindi le 10 valide ragioni per aprire un'attività online e affermare la propria presenza sul web. Numero 1. Incremento delle vendite per vendere c'è bisogno di acquirenti che visitino il proprio negozio. Internet facilita questo processo e vi rende potenzialmente raggiungibili da chiunque nel mondo senza bisogno di dover raggiungere il punto vendita fisico. Essere presenti in rete significa che il vostro prossimo cliente potrebbe trovarsi a un click di distanza e con le giuste azioni di marketing potrete portarlo al vostro negozio online. Numero 2. Rafforzamento del brand. Ormai esserci o no sul web è un fattore discriminante. Anche per un'azienda di piccole o medie dimensioni, è fondamentale avere un sito web. E meglio ancora, un e-commerce, in caso contrario, si rischia di non essere presi seriamente, penalizzando l'immagine della compagnia. Numero 3. Apertura H24. A differenza di un negozio fisico, un sito di e-commerce non ha alcun vincolo di orario. I negozi online sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non conoscono festività o vacanze e continuano a vendere anche mentre dormi. Numero 4. Nessuna limitazione geografica. Con internet è possibile vendere ovunque nel mondo. L'espressione World Wide Web parla da sé e non ha nessuna importanza il luogo fisico dove vi trovate. Numero 5. Taglio dei costi. E rispetto a un punto vendita fisico, il negozio online ha costi di gestione nettamente inferiori. Non ci sono spese di affitto dei locali, né bollette da pagare o dipendenti da mantenere. Certo, possono esserci figure dedicate alla manutenzione e gestione della piattaforma e investimenti per la logistica, ma resta comunque una soluzione più conveniente. Numero 6. Analisi e misurazione dei risultati. Il web fornisce moltissimi dati sugli acquisti effettuati. Analizzandoli si possono trarre indicazioni preziose sullo stato dell'attività e sui clienti. Chi sono? Cosa acquistano? Quando? Qual è l'indice di conversione? Numero 7. Bassi investimenti iniziali. Per avviare un business digitale ci sono diverse soluzioni possibili. Per soddisfare tutte le esigenze, infatti, budget per contenere le spese esistono molti strumenti e piattaforme che offrono la possibilità di costruire un sito e commerce completo in modo facile ed economico numero 8 nessuna competenza it particolare oggi è possibile aprire un negozio online anche se non si possiedono competenze specifiche in campo informatico appoggiandosi a un marketplace esistente o ancora meglio affidarsi a un team di professionisti come il Cashflow setup che si occupa proprio di questo e cioè aiutare e guidare step by step i nuovi imprenditori che si affacciano al web così non si rischia di buttare tempo e soldi e del quale vi lascio il link in descrizione numero 9 miglior servizio clienti con email e live chat si può rispondere in tempo reale a qualsiasi richiesta aumentando così la soddisfazione del cliente la fidelizzazione e possibilmente i profitti e 10 facile accesso alle informazioni sul web le informazioni relative a prodotti e servizi arrivano al cliente in tempo reale se si aggiunge o si cambia qualcosa è sufficiente aggiornare il sito e in breve tempo tutti ne saranno a conoscenza. Ora però andiamo a vedere alcuni rischi e svantaggi. È evidente che avviare un'attività online offre molti vantaggi ma ogni medaglia ha il suo rovescio. Come in tutte le cose anche in questo caso ci sono fattori di rischio da considerare. Prima di tutto bisogna sempre ricordare che oggi il web è sovraffollato e la concorrenza non risparmia nessuno. Per avere successo non basta un'idea geniale e non si può improvvisare. Serve una strategia, un business plan, strumenti di marketing e pianificazione ed è per questo che vi ho consigliato di approcciarvi a questo mondo attraverso dei professionisti che lo conoscono, persone con esperienza e conoscenze così andrete sul sicuro inoltre il mondo del commercio online ha anche qualche svantaggio per così dire oggettivo da cui non si ha scampo come per esempio la mancanza di interazione fisica in un negozio online non è possibile toccare, annusare o provare i prodotti il cliente ha davanti a sé solo lo schermo del suo computer e non può fare tutti quei gesti che normalmente influenzano la decisione d'acquisto per stimolare i sensi del pubblico bisogna allora escogitare altri metodi, schede del prodotto dettagliate, foto e video accattivanti, video che mostrino l'utilizzo del prodotto. Un altro aspetto è l'assenza di rapporti personali. In un negozio fisico c'è uno scambio costante tra venditore e cliente che nel migliore dei casi porta alla creazione di un rapporto di fiducia duraturo nel tempo. In rete manca tutto questo e si deve riuscire a trasmettere affidabilità attraverso una sterile interfaccia. Fortunatamente con il passare del tempo l'e-commerce è stato sdoganato e la diffidenza iniziale sta poco a poco scomparendo. L'esperienza d'acquisto è cambiata in modo radicale e per essere all'altezza della competizione non basta tenersi aggiornati, serve una buona dose di creatività e innovazione. Se ora vi siete convinti ad avviare un'attività online e vi state chiedendo da dove iniziare, allora vi consiglio nuovamente di dare un'occhiata al link che trovate in descrizione o fatemi sapere i vostri dubbi nei commenti e al prossimo video!